Questi due giorni mi è piaciuto mi sono colpite comunque delle frasi. Ehm, una che, che appunto noi non sappiamo qual è il nostro massimo bene, ma solo l'universo lo sa. e Questa, questa frase mi ha, mi ha colpito tanto, perché comunque ehm, io pensavo comunque che fossi io insomma, uh, a determinare il mio, il mio bene, cioè con le mie scelte, con, uh, però ho, soltanto adesso, insomma, soltanto con questo corso ho capito che anche se noi insomma, uh, mettiamo l'intenzione con uh, la, la nostra mente e il nostro cuore, però ci, cioè alla fine è sempre l'universo quello, quello che decide per noi e quello che sa realmente quello che, che è il meglio per noi e insomma, questo insomma, mi, ha, mi, ha molto, mi ha molto colpito su questa cosa qua, in effetti insomma, è così perché ci sono poi tante cose che nella vita ci accadono che noi non, anche con tutta la nostra buona volontà, con tutti eh, i nostri buoni propositi non, mh, cioè, non, non possiamo appunto, prevederli o comunque non possiamo razionalizzare tutto ma anche, o, o comunque sentire tutto perché c'è qualcosa sempre di più grande di noi che, che alla fine prevale nella nostra vita e che sa che, che cosa è il meglio per noi. In questi due giorni appunto, mi, porto a, mi porto a casa che, che l'universo eh, sa quello che, che è il meglio per me e quindi eh, mi affido a lui. Mi affida a lui in questo, in questo momento, so che, insomma, di, di che mi devo affidare di più, eh, che devo superare insomma, appunto, la mia paura, eh, le, le, tutte le mie paure che appunto sono dette dettate anche appunto dal, dal voler controllare insomma, le cose, quindi forse dall'insicurezza eh, dall che uno ha, ma se uno appunto si affida all'universo e siamo allineati insomma, mente e cuore, eh, cioè stiamo st nel bene, insomma, proseguiamo in, insomma, nel giusto cammino. Grazie mille Patrizia, eh, grazie infinite per tutto quello che mi hai dato. Grazie.